Sono Leonardo Musci, responsabile degli archivi della Fondazione Di Vagno e faccio subito outing, faccio l'archivista nella vita. Tanto per cominciare, eh, come si diceva ai tempi della Rai di Capone, prego la regia di mandare il filmato. Qui Radio Barri, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 280. Sì, radio Barri, che trasmette sulla lunghezza d'onda di Vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali. We'll Questo minuto, minuto e mezzo, è stato realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia, I Luoghi della Memoria, per la quale la Fondazione di Vagno ha presentato diciamo, una serie di piccoli progetti che verranno presentati a loro volta in una, sezione, in una realtà pubblica tra qualche tempo. E qui dentro diciamo, vedete già alcune delle coordinate che vorrei eh, noi seguissimo oggi. Ci sono dei documenti cartacei si vedono anche documenti non cartacei, si vede un archivio, si vedono dei giovani che toccano questi documenti e anche qualcuno diciamo, che cerca di spiegargli qualche cosa. Qui dentro già ci sono alcune categorie fondamentali, gli archivi sono una cosa difficile, serve qualcuno che li media, sono una cosa appassionante, i ragazzi si sono appassionati, questo è un progetto anche formativo per il quale alla fine del nostro incontro che durerà circa un'ora vedremo anche Diciamo delle loro valutazioni che potranno sembrare anche ingenue eh, ma che non lo sono soprattutto se eh, quello che dicono è frutto di una prima alfabetizzazione agli archivi, cioè di una prima educazione a un mondo un po' misterioso. La parola è una parola molto generica, eh, se ne potrebbe parlare probabilmente per una settimana intera, qui ci sono persone che ricoprono dei ruoli di responsabilità anche culturali che fanno cose diverse tra di loro e che comunque intercettano gli archivi. Sotto diverse forme, o sotto forma diciamo, di vigilanza e tutela pubblica, o sotto forma di utilizzazione, o sotto forma di produzione di documentazione del presente che diventerà archivio. Ehm, dico solo due parole perché vorrei che animassimo anche un po' un dibattito a partire proprio dalle differenze diciamo, tra i profili professionali, stiamo aspettando Aldo Patruno che ci raggiungerà mentre parliamo, ehm, e cioè questo. Eh, intanto nessun settore vive senza gli specialisti del settore e quindi si fa un gran parlare di memorie documentali, si fa un gran parlare di memoria, forse pure troppo, nel senso che la memoria andrebbe accompagnata anche da ciò che dobbiamo dimenticare. No, Renan diceva alla metà dell'Ottocento che una nazione vive anche perché dimentica qualche cosa, non solo perché ricorda e quindi la selezione della memoria che è l'unica cosa che fa sì che gli archivi diventino archivi veri, consultabili. E, e quindi diciamo, questo rapporto tra memoria e archivi non vive se non ci sono i professionisti del dominio scientifico, cioè in questo caso gli archivisti e ti credo tu, tu fai l'archivista e quindi parli prodomo tua sì, parlo prodomo nostra cioè parlo prodomo della società che ha bisogno di mediatori culturali e di esperti del settore senza i quali non si va avanti in questa eh, diciamo così, passata antiscientifica, anticulturale che sembra aver preso diciamo il nostro e anche altri paesi eh, noi siamo una piccola cosa però probabilmente siamo un tassello diciamo, un vettore eh, di memorie che ci provengono e che dobbiamo in qualche modo eh, tutelare, conservare e valorizzare, tre verbi anche abbastanza abusati adesso forse Annalisa Rossi ci dirà qualcosa a riguardo ma senza diciamo, di noi senza questo profilo culturale senza gli specialisti del settore tutto ciò diventa un po una pappa indistinta nella quale si finisce per pescare indistintamente singole cose fuori dai contesti no? vanno tanto bene anche alcuni usi un po spregiudicati ma preferisco un governo diciamo, della realtà documentale sia di quella che il passato ci ha affidato sia di quella che noi stiamo producendo la parola futuro legata agli archivi alla Fondazione di Vagno piace molto, proprio perché sembra essere una contraddizione nei termini. Gli archivi diciamo, documentano il passato e questo devono fare. Eh, Celiando con Filippo Giannuzzi quando abbiamo discusso sul titolo da dare a questo incontro, quando io ho detto ma quale futuro per la memoria, per gli archivi, lui mi ha detto una cosa molto anni 70, no? da titolo di partita. Ho detto beh bei tempi. E poi ho pensato, e l'ho scritto, che probabilmente negli anni 70 un titolo del genere non avrebbe avuto proprio senso, non si ponevano il problema di quale futuro per gli archivi, perché in quella società diciamo, il presente generava il futuro, c'era molta eh, convinzione di stare dentro un flusso storico che produceva futuro, cioè non si andava a cercare il futuro nella memoria del passato, si discuteva del passato, il passato era in perfetta continuità con quel presente. Oggi questo schiacciamento sul presente fa emergere come un problema quello del passato e anche per questo io andrei antiarchivisticamente parlando in disordine cronologico alfabetico e quindi vorrei ascoltare per prima le riflessioni di Annalisa Rossi che è soprintendente archivistico per la Puglia Sta diciamo, qui in questo, in questo ruolo sebbene ricopra lo stesso incarico per la Lombardia e la Basilicata e già qui il fatto che una persona ricopra la diciamo, dirigente statale ricopra Tre ruoli del genere contemporaneamente, dice anche qualche cosa sul lavoro archivistico e sulla penuria, diciamo così, sulla scarsa considerazione, probabilmente, che all'interno dell'amministrazione statale si ha per alcuni settori: eh, tanto da ritenere normale che una persona ricopra contemporaneamente questi tre ruoli e farebbe tremare bene i polsi a chiunque. Annalisa Rossi. Grazie Leonardo, grazie alla Fondazione Di Vagno per l'invito e saluto gli, uh, gli ospiti della sessione che avrò piacere di ascoltare. Comincio dall'ultima dall delle tue sollecitazioni. Um, L'amministrazione in questo momento vive una condizione generale molto precaria, nel senso che c'è una uh, frotta di pensionamenti e a fronte di una non immissione, no, non corrispondente in missione di nuove persone e questo determina inevitabilmente che chi è a bordo eh, si carichi di quello che c'è da fare e qui mi fermo perché eh, se, nella misura in cui il tema è quale è futuro per gli archivi io cambierei la domanda e eh, anche in maniera abbastanza autoreferenziale, provocatoriamente autoreferenziale direi che il futuro sono gli archivi e senza gli archivi ci dimentichiamo di esistere Molto um, un'affermazione anche abbastanza a aprioristica per i non addetti ai lavori cosa intendo dire e, uh, e mi collego all'altra parte del titolo cioè il, uh, i luoghi della memoria sostituire la parola luoghi con la parola sistemi con la parola reti della memoria gli archivi sono luoghi ma sono reti all'interno dei quali Ogni piccolo documento, che sia la sollecitazione eh, audio, che c'era il commento, o la musica che correva sotto il video di prima, eh, che sia l'immagine digitale, che sia la foto sbiadita, che sia il, il negativo danneggiato, e volutamente faccio esempi di questo tipo, o che sia il file de perdito che recupero smanettando su un hard disk andato a male e così via, ogni piccolo documento è un nodo di una rete molto più complessa che a un certo punto, nella quale a un certo punto eh, i documenti, a prescindere dal supporto che li caratterizza, si fanno luoghi e si fanno persone che all'interno di quei luoghi interagiscono con le informazioni e con gli oggetti, perché il tema dell'archivio è un tema multidimensionale paradossalmente e smontando la parola stessa archivio l'archivio è quanto di più anarchico esista perché un archivio non si può governare usavi la parola governo l'archivio non si può governare esattamente come a mio parere la funzione di tutela sulla quale mi soffermo fra un attimo eh, non può stare sull'istanza del controllo il tema della tutela da tu e ora accompagno osservo accompagnando supporto sostengo è un tema di generazione la tutela è ciò che individua il valore nell'oggetto, che sia un valore già esistente in quanto l'oggetto è pubblico o che sia un valore da individuare e definire nel momento in cui l'oggetto è privato e va circoscritto e attratto al patrimonio culturale con quell'atto definitorio apparentemente contenitivo ma di fatto moltiplicativo che è il vincolo la tutela sostiene e genera, il compito della tutela non è stringere ma è tirar fuori quel valore dall'oggetto e fare in modo che arrivi a tutti e in questo e solo in questo a mio parere si gioca la reale partita della tutela nella misura in cui uh, si attiva e attiva consapevolezza nelle persone a garanzia effettiva uh, di quanto dichiarato nell'articolo 9 della Costituzione. Quindi gli archivi sono tutto questo e a differenza di tutti gli altri beni culturali, differenti per tipologia, supporto, eccetera, gli archivi sono l'unico bene culturale che non sceglie di essere tale. L'archivio si nasce, più o meno, poi nel, nello specifico tecnico dico più o meno perché questo, questa affermazione meriterebbe un approfondimento complesso, ma uh, l'archivio nasce a prescindere dalla volontà di chi lo produce. Laddove... Il produttore, poi gli inglesi lo chiamano creator, soggetto produttore nella tecnica archivistica italiana, ma gli inglesi lo chiamano creator, che è molto più significativo, non per fare insomma, uh, show, di. non è questo il senso dell'utilizzo del termine evidentemente, uh, nel, nella misura in cui quel produttore è consapevole, cioè è il salto di consapevolezza nel creator, che può fare la differenza già sin da subito rispetto alla possibilità che quell'archivio ha di sopravvivere, di essere consegnato al futuro e di rendere testimonianza a tutti coloro che ne intercetteranno l'esistenza di quella rete di significati che esso comprende. Un archivio non solo contiene informazioni a cui accedere come storico o come ricercatore o come semplice cittadino, semplice, in maniera dico semplice, <ride> Semplice cittadino che ha bisogno di quell'informazione per azionare un suo diritto. Un documento e quindi un archivio ha una serie di altri livelli che hanno a che vedere con la materia di cui è costituito e con il legame che lega ciascuno di questi livelli. È arrivato il caro Aldo, patruno, che salutiamo e ti rubo un pezzo di compito e lo tiro in situazione. Benvenuto Aldo. E, uh, ciascuno di questi livelli aggiunge significato e valore che si intreccia con gli altri a generare e a costruire un perimetro, una mappa che non è il territorio è e resta mappa ma che bisogna essere consapevoli di proporre in quanto mappa di salvaguardare in quanto mappa, di valorizzare in quanto mappa Tutti non è possibile tenere tutto il territorio all'interno della mappa è il tema della selezione, è il tema della definizione e a geometria variabile ciascuna delle persone che qui definisce una mappa con quello che fa, inevitabilmente. Il compito della tutela è quello di definire la mappa futura della conoscenza di quello che è successo oggi. E questa è una responsabilità fortissima. È la responsabilità che si esercita quando si decide se un documento in ufficio esportazione deve uscire o non deve uscire o se si ferma con un vincolo in un'asta pubblica un, un documento che si ritiene di valore, se si interviene a vincolare un archivio privato, se si sceglie per esempio se, se si ha il compito arduo per esempio di raccontare a una scuola che sta utilizzando per esempio una suite di uh, app per uh, svolgere la didattica digitale, la DAD, che probabilmente quel pezzo di archivio didattico digitale che si sta producendo, che sarà conservato in uh, server che sono in California con un foro competente UK e uh, con un soggetto fornitore dell'infrastruttura tecnologica irlandese, è un esempio fra i molti, probabilmente bisogna spiegare a quella scuola che quel pezzo di archivio lo stiamo perdendo. Ecco, il perimetro della tutela, sull'analogico, sul digitale, sul sonoro, delle fonti sonore neanche parlo, si, si gioca, la partita si gioca all'interno di un perimetro che si ridefinisce continuamente ogni giorno, per cui è un atto di conoscenza, di lettura e di interpretazione degli oggetti e della realtà circostante e di ricontestualizzazione continua a fronte di sollecitazioni che pervengono da tutta la rete di enti e soggetti che nei territori regionali di riferimento sono di fatto già all'interno della soprintendenza. La soprintendenza archivistica in particolare, poi abbiamo anche la funzione di tutela bibliografica ma qui non si parla di quello, è essa stessa una rete nella misura in cui ha tutti questi soggetti all'interno. È una mappa di valore che eh, ha bisogno di essere eh, resa trasparente. Sono soddisfattissimo delle cose che hai detto, perché eh, mi dai tanti ganci per coinvolgere altre persone. Hai insistito eh, fondamentalmente su due parole, rete e mappa, quindi ambiti nei quali bisogna orientarsi. Eh, e come accanto alla memoria c'è l'obbrio, accanto all'orientamento c'è anche la possibilità di perdersi. No? Il fatto magico comincia con una persona che si è perso. Bene, e dopo c'è un ritrovamento e forse anche nel, nel percorso degli archivi eh, questo cammino è il cammino virtuoso ed è un cammino che presuppone la formazione presuppone l'educazione quello che chiamavo alfabetizzazione e quindi presuppone il fatto che questo futuro non è solamente il futuro delle cose che conserviamo ma è anche il futuro delle persone alle quali dobbiamo rivolgerci Chiaramente sempre l'età media di noi che discutiamo qui è piuttosto diciamo, alta, a parte la tua, diciamo sì, è anche la tua. Eh. E prima o poi arriveranno diciamo, a parlare di questo anche quelli della Next Generation, sperando anche che qualche soldino della Next Generation sia investito su questo ambito che per me è strutturale del Paese. E nel frattempo però c'è chi questi archivi non solo li conserva ma anche li produce e produce diciamo, una documentazione particolare che non è involontaria ma intenzionale perché è una documentazione o autoriale oppure semplicemente di registrazione del presente, anche questa selettiva perché vai da una parte e non da un'altra, eh, rispetto al girato eh, tagli qualche cosa e altro lo conservi, quindi è anche molto una grande responsabilità che a volte ha anche condizionato il deposito della narrazione pubblica su alcuni eventi negli anni 60, 70 sicuramente e allora sempre in disordine eh, crono, eh, alfabetico <ride> e coinvolgo Cristiana Castellotti che probabilmente molti di voi conoscono perché si accendono Radio 3 di, programma a cura di Cristiana Castellotti accompagni anche le mie giornate più e più volte lavorare a che lavora il capo Radio 3, eh, che, alla quale vorrei chiedere come tutte queste categorie mentali che abbiamo accennato fino adesso e sulle quali Annalisa Rossi ci ha intrattenuto, si declinano all'interno della tua esperienza di lavoro e del tipo di materiale e di presente che tu proponi a noi cari ascoltatori di Radio 3. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e grazie anche dello sforzo che ha fatto. La fondazione Di Vagno a dare un po' di normalità a questo appuntamento ormai gratitissimo a tutti noi. E complimenti ad Annalisa che ci ha fatto veramente filosofia sugli archivi con un entusiasmo notevole che mi permette anche di vederli in un'altra ottica. Io che di archivio o gli archivi fondamentalmente utilizzo quello RAI, anzi ho utilizzato in passato, ma ovviamente l'archivio RAI viene utilizzato sempre da noi. E, e, anzi, a tal proposito partirei da una fortunata coincidenza eh, che ha fatto sì che, che proprio ieri un programma di, di Radio 3, Radio, non so se lo conoscete, ma è eh, un almanacco che tratta la storia del Novecento eh, raccontando i fatti del giorno, del giorno della messa in onda. E ieri mi ha molto colpito, l'ho saputo per caso... Eh, perché eh, trattava di un avvenimento che, che è successo 99 anni fa e che coinvolge tutti quanti noi che siamo qui perché era il ricordo dell'uccisione dell di Giuseppe Di Vagno e, e nell'ambito di, di questo ricordo oh, fatto da un divulgatore storico che ha raccontato la vita di Di Vagno, sono stati utilizzati anche eh, dei, dei, degli audio dell'archivio RAI un documentario e eh, con, un ottimo, con un ottimo tempismo è entrato adesso il presidente Vito Mastroleo c'era anche la voce di Vito Mastroleo che in una trasmissione di Rete di qualche anno fa raccontava la fondazione di Vagno e perché appunto in questo territorio così bello si è creato un centro culturale così forte questo per dire che, dire che eh, la radio ovviamente in maniera involontaria è un archivio eh, informazione perché da cento anni in italia dal 24 eh, registra narra la quotidianità la quotidianità si sedimenta e diventa ovviamente memoria e storia quindi eh, mh, si è accumulato negli anni un archivio sconfinato parliamo di milioni e milioni di, di ore di archivio se qualcuno avesse voglia di ascoltare tutta la produzione radio televisiva che è nell'archivio Rai ci metterebbe soltanto 450 anni questo che comporta che ovviamente l'archivio quando ho iniziato io che sono una giovanissima come giustamente accennato quando ho iniziato io 30 anni fa e prendevo i materiali d'archivio da redattrice e dovevo scendere fisicamente e fare un foglietto e la nastoteca di Biasiago, che è una delle più fornite d'Europa era, perché adesso come giustamente ha detto Annalisa non parliamo più di luoghi ma di sistemi, e adesso capiremo perché, mi consegnava dei vinili, 33 giri per esempio, in copia unica, mi ricordo uno, ne parlavamo prima, in copia unica con un discorso di Mussolini. Copia unica vuol dire che era un vinile. C'era soltanto quello, stava in una scatola di cartone con, era sempre così, un foglietto di carta velina dove a penna o a matita si descriveva cosa c'era. Ovviamente i foglietti si perdevano, non si capiva cosa c'era scritto, magari il disco si rovinava. Quindi questo sta a significare che noi abbiamo avuto un archivio prodotto ovviamente con le tecnologie dell'epoca, quindi pieno di vinili, pieno di cassette, pieno di eh, cassette anche video che eh, si stava anche un po' deteriorando e soprattutto non era catalogato bene. Di conseguenza, già alla fine degli anni 90, con un progetto eh, fortemente voluto dalla Barbara Scaramucci, eh, si è iniziato a pensare a questa enorme impresa, che era la, la digitalizzazione dell'archivio Rai. Una digi digitalizzazione che ha permesso la creazione del catalogo multimediale, che è un un portale dove i, fondamentalmente i giornalisti e i programmisti della RAI possono accedere e prendere i materiali di repertorio con cui fare quello che giustamente dice Luca, una selezione di quello che si vuole narrare. Questo progetto oltretutto è anche aperto a, al pubblico, ai non addetti ai lavori, con un progetto che si chiama Teca Aperta, quindi praticamente per esempio l'Università, la Cattolica di Milano ha un accordo con la quale gli studenti possono utilizzare, accedere a, al catalogo, e quindi un po' tutti possono accedere al catalogo, ovviamente previa richiesta, e questo perché si è sempre più capito come, eh, questo è interessante, sia la radio che la televisione sono delle fonti importanti anche per gli storici. Si è, è finita un po' questa cosa un po' snobistica che le fonti sono altre. Adesso per gli storici di nuova generazione c'è un approccio molto più multimediale. Questo sta a significare che per uno storico, Vedere come la realtà cambia e è cambiata in questi 100 anni, oppure da 54 per quello che riguarda la televisione, utilizzando queste fonti è veramente una, un valore aggiunto e quindi siamo contenti che il catalogo multimediale possa servire anche a questo. Per quello che riguarda poi invece la, la, la mia rete, che è Radio 3, che è come emissione una, è un'emittente radiofonica culturale, Ovviamente noi di memoria e di storia parliamo sempre perché è una rete di approfondimento, quindi si deve distanziare dalla rete giornalistica che è Radio 1 e per farlo ovviamente deve cercare di andare in profondità delle cose che tratta, ma anche della stessa attualità e per farlo utilizza quello che un po' retoricamente si chiama il passo lungo della storia, che sa significare, che molto spesso invitiamo storici per avere una visione, dall'alto, dall'alto non vuol dire in maniera snobistica perché ci ergiamo in altre, in altre altezze ma semplicemente perché la quotidianità vista dall'alto eh, ridà quella complessità al fenomeno che spesso si perde quindi secondo poi la linea editoriale del nostro direttore eh, Marino Sinibaldi le chiavi di lettura di, della nostra produzione, eh, se vogliamo fare una selezione come giustamente indicava Luca si basano soprattutto su due strumenti fondamentali, e questo fa capire proprio il nostro approccio. Una è la competenza e l'altra è la testimonianza, e tutte e due hanno la stessa identica udienza eh, e lo stesso prestigio per noi. Per competenza si capisce, è una rete culturale, deve, deve, devono parlare persone che abbiano le competenze per farlo, quindi accademici o esperti vari. Per testimonianza, stesso valore identico della competenza, eh, sa so significare che anche un ascoltatore che ha un suo vissuto e può, dar, può in maniera paradigmatica spiegarci la realtà, la quotidianità aggiungere qualcosa quindi la testimonianza per noi è fondamentale se la testimonianza è una testimonianza radicata su determinati argomenti diventa indispensabile e va assolutamente tutelata e in questo faccio un esempio noi, e poi eh, bloccami se chiacchiero troppo noi da anni, dal 2004, ovviamente eh, seguiamo i progetti del giorno della memoria, cioè il 27 gennaio, sapete, eh, è il ricordo delle vittime della Shoah. Questo vuol dire che negli anni abbiamo messo su molto archivio perché siamo andati con trasmissioni in giro per l'Italia a raccontare quei luoghi che hanno sofferto in maniera eh, rappresentativa questo evento e abbiamo intervistato tanti eh, sopravvissuti alla Shoah ai campi di concentramento. Ma adesso la memoria spesso ovviamente si intreccia con l'età anagrafica e molti di questi testimoni non ci sono più e c'è un'impellenza civile che ci porta a fare quello che dice Luca, una selezione, no? perché è logico che chi fa eh, sia la direzione che chi lavora in una radio ha eh, dà sicuramente delle indicazioni, fa delle scelte. E noi per esempio abbiamo avuto quest'anno soprattutto nel vedere che ci lasciano sempre più spesso, perché bisogna avere intorno ai 90 anni per poter continuare a parlare di Shoah e di aver vissuto quel, quell'epoca, ci siamo resi conto che bisognava cristallizzare queste, questi ricordi, queste memorie in dei podcast, in dei podcast che abbiamo messo sul nostro sito e che rappresentano proprio le memorie di, dei sopravvissuti alcuni non ci sono più altri ancora sono in vita come Liliana Segre per esempio e, per, e questa è una cosa che secondo noi è molto importante perché un po' appunto eh, ci permette di, eh, di evitare eh, quel vuoto per le prossime generazioni di memoria che è fondamentale e l'altra ci ha fatto capire come c'è uno strumento che potremmo utilizzare nello sviluppo tecnologico del linguaggio radiofonico che sono i podcast i podcast sono forse ne avete sentito sicuramente parlare io faccio questa premessa perché il mondo del podcast è una prateria sconfinata non regolamentata quindi tutto è podcast e niente è podcast stiamo un po' vivendo poi il dottor Capone mi, darà, mi smentirà un po' mi sventirà o meno, stiamo vivendo un po' il periodo delle radio libere da questo punto di vista, perché il podcast, chiunque di noi può fare un podcast, è un audio, quindi è un file digitale che poi può essere elaborato su un programma tipo Spreaker, diventa un podcast che montiamo su iTunes e chiunque lo può prendere, scaricare e fare il proprio palinsesto personale, perché questo è il grande cambiamento epocale e antropologico dell'ascoltatore, o, eh, dello spettatore, che ognuno di noi si fa la, le proprie scelte, ha un approccio orizzontale al mezzo, che forse è uno dei motivi anche della crisi della televisione, cioè ognuno di noi vuole scegliere come fa su internet, va a cercare quello che gli piace, no? eh, dai film su Netflix ai podcast che si vuole ascoltare. Quindi abbiamo capito che il podcast è una cosa che ha grandissimo successo ed è uno strumento che può essere utilizzato veramente soprattutto per la memoria, per poter eh, creare quell'archivio della nostra coscienza civile che per esempio la Fondazione di Vagno credo possa essere uno dei, di questi attori in questo campo. Mi fermo perché. Grazie, lo dico solo per motivi archivistici perché poi questo, questa registrazione entrare negli archivi e tutti penseranno che io mi chiami, Lu, mi chiami Luca. Mi sarebbe forse anche piaciuto chiamarmi Luca perché non è un brutto nome mi chiamo Leonardo. Leonardo, a va bene. Va bene. Che è e, bello, tu, e se tu girassi il cartellino, però. Mi io farei uno sforzo di memoria che a volte mi difficita. Grazie. E, Cristiana ha trattato tra le altre cose di due questioni. Mi sembra uno un passaggio dall'analogico al digitale chiaramente, che nel caso suo, nel caso loro diciamo così, è un passaggio di eh, trasformazione del formato a cui si può, che si può utilizzare per accedere ai contenuti. In altri casi è una produzione diciamo, direttamente digitale. Questo aspetto diciamo, della rivoluzione del digitale negli archivi, che quindi ha questi due versanti, adesso io lascerei il secondo per concentrarmi sul primo, perché coinvolgo... Ecco, Carlo Cappone, che Claudio Cappone, che è il presidente della conferenza permanente per la giustizia del Mediterraneo, è stato direttore generale della RAI, ne sa qualcosa, diciamo, di produzione televisiva, ma anche ritengo sia stimolante sentire le sue riflessioni su questo, e cioè il, il terrore, secondo me, della dittatura del digitale. Nel senso che l'equilibrio diciamo, sobrio diciamo, tra fonti cartacee, scritte, bene, tradizionali, e fonti audiovisive cioè dell'immagine, secondo me è la quadra che bisogna trovare per trasmettere al futuro una cultura integrata della fonte documentale, perché altrimenti finisce che facciamo la guerra tra i vecchioni no? che stanno con l'occhio dietro agli archivi solo di carta no? e un futuro indistinto che ha tutte le problematiche specifiche sue e complesse. Con un, con un risultato che mi sembra già acclarato, e cioè che l'epoca di mezzo, diciamo dagli anni, fino anni 80 fino alla fine degli anni 10, probabilmente resterà forse un buco da un punto di vista del deposito solido di memoria documentale. Probabilmente siamo alla fine diciamo, di questa epoca di mezzo, diciamo, della transizione, è tutto molto veloce. La, la rivoluzione diciamo, della stampa alla fine del 400 ha sicuramente allargato la possibilità di accedere no, alle fonti, ma non è stata una rivoluzione che ha prodotto un modo nuovo di produrre l'informazione, diciamo, anche perché all'interno di una comunità di sapienti e di elite alfabetizzate, ha semplicemente prodotto. due secoli fa, mi sono stupito, tra i bicentenari nel 1820 Leopardi diceva che si stampava troppa roba, al tempo suo, troppa. No, una cosa che potrebbe essere detta anche adesso diciamo, questa ipertrofia della produzione documentale durante la quale il governo pubblico diciamo, è quotidianamente diciamo, sollecitato ad affrontare quindi chiedo a Capone, diciamo, di fronte a questa eh, questione della digitalizzazione del passato come si pone diciamo, una persona che ha delle responsabilità e ha delle responsabilità in merito in un settore fondamentale come quello dell'audiovisivo. credo che ci sia anche un contributo filmato sì, che portato ci, saranno, quando, ci quando sarà vuoi, un contributo ci sarà, sarà un contributo filmato poi, di quello che questa associazione di cui io sono segretario generale fa anche nel campo degli archivi ma intanto vorrei cominciare eh, ringraziando dicendo quanto sono contento di essere a Conversano che ormai è un appuntamento importante io di cui è un rappresentante delle istituzioni pugliesi una cosa di cui Dovete veramente essere orgogliosi, è quello che sono riusciti a fare in questo anno difficile e inedito, diciamo così, per usare un eufemismo. E intanto ah, vorrei fare, come ha detto Leonardo, vorrei fare anch'io outing. Io non sono né un archivista né uno specialista, per esempio, quindi i discorsi degli altri sono. Quindi presenterò un punto di vista. Diverso probabilmente. Intanto vorrei partire dall'attualità, cioè dall'epidemia del Covid. No? Perché ovviamente l'epidemia del Covid sconvolge le nostre vite, sconvolge l'economia, la società, ma ha creato e continua a creare eh, delle difficoltà molto pesanti, molto particolari proprio al mondo artistico e culturale, che è chiamato di fronte a, a, diciamo, a fronteggiare eh, sfide e a avere scelte difficili per ridefinire il rapporto col pubblico, per ritrovare una dimensione di socialità e a sperimentare proprio un po' mi, eh, nuove modalità d'offerta che trovino un equilibrio per l'appunto tra la fruizione digitale e la partecipazione dal vivo, perché insomma, a questo siamo stati abituati finora e io che sono il più anziano dei presenti ovviamente questa idea di perdere il dal vivo o lo scritto lo sento fortemente. E allora, un ruolo sicuramente molto importante, a mio avviso, lo hanno in questa, in questa difficoltà, in queste sfide, in questa transizione, così per certi versi potrebbe essere epocale, i media e soprattutto i mass media audiovisivi, che storicamente, almeno finora, sono stati un elemento di sostegno e promozione delle attività culturali, e quasi quasi sono nati per questo, in, in origine, e di strutturazione delle identità dei singoli paesi. In questo momento, proprio in questo momento, secondo me potrebbero, e a mio avviso dovrebbero, essere chiamati a produrre proposte, progetti per un riorientamento strategico del settore. Ripeto, in questo momento proprio covid e post-covid. Tra l'altro. Probabilmente si profilano dei cambiamenti di questo mondo di tipo strutturale e di lungo termine, eh, secondo me molto ancora da individuare, forse ancora difficili perfino da immaginare. Abbiamo visto quanto il digitale, in senso lato, sia stato, per usare il termine anglosassone, disruptive e quanto le cose siano andate per strade che nessuno poteva nemmeno immaginare. Io sono sicurissimo. Che il signor Zuckerberg non aveva la più pallida idea di cosa sarebbe diventata Facebook quando se l'è inventata come quasi quasi un gioco di società fra amici insomma e quindi in questo, in questo senso ehm, questo ruolo dei media per come dire, contribuire come sempre a, a questi valori della società eh, secondo me ehm, ha nel patrimonio ecco qui veniamo audiovisivo presente negli archivi dei media e in particolare quelli di media di servizio pubblico, semplicemente perché sono più antichi. Eh, eh, non può che essere un'opportunità importante per il rilancio. Eh, anzi, personalmente ritengo che, con qualcuno ne ho parlato, insomma, eh, in un momento eh, in cui il panorama dei media è così in... Chiamiamola trasformazione, ma piuttosto rivoluzione, il possesso di archivi ricchi, ma soprattutto profondi, archivi audiovisivi ovviamente, sia uno dei non molti punti di forza delle radiotelevisioni storiche d'Europa, che sono sempre più in difficoltà. Io non so se qualcuno segue queste vicende, sia dal punto di vista politico che economico. Penso a quello che sta succedendo alla BBC, la madre di tutti, questi, di tutti i servizi pubblici europei. E che quindi, ehm, l'archivio, la memoria, l'audiovisivo, come dire, messo in fruizione digitale, sono degli elementi che possono certamente corroborare quella missione di contributo alla società eh, che, dal mio punto di vista, è la stessa ragione d'essere di questi media e che eh, è l'unica che ne può legittimare un futuro eh, di lungo termine. Per quanto riguarda la mia attività, la Copera, cioè questa associazione I media del Mediterraneo, è un'associazione che ha poco più di 20 anni, ha 60 soci attivi di 24 paesi ed è stata sempre molto attiva in questo campo, eh, nel promuovendo iniziative di valorizzazione di tutto il grandissimo e di condivisione soprattutto, il grandissimo patrimonio audiovisivo del Mediterraneo che come potete immaginare è estremamente... Anche vario, come, è varia, come sono varie le culture del Mediterraneo. Noi abbiamo realizzato negli ultimi anni progetti importanti, finanziati anche dall'Unione Europea. Ricordo uno si chiama MEDMEM, Mediterranean Memories: un progetto con capofila LINA, che forse sapete bene, che è l'Istituto Nazionale degli Archivi francese, con 18 partners e 13 paesi, che ha creato una piattaforma online in tre lingue per offrire accesso gratuito a oltre 4.000 documenti d'archivio raccolti dai partner del, del, del progetto. Su Cala regionale abbiamo sviluppato un'iniziativa Balkans Memory, preserving and promoting the heritage, che qualche anno fa che era per stimolare le istituzioni internazionali alla digitalizzazione, a sostenere piuttosto la digitalizzazione eh, della memoria storica Europa dell'Est, perché... Cristiana parlava e voi parlavate della RAI che da più di vent'anni ha messo in piedi la digitalizzazione ma sappiate che ci sono luoghi d'Europa, televisione Europa che stanno perdendo i materiali d'archivio e del Mediterraneo, certo non in Francia, non in Gran Bretagna ma al sud del Mediterraneo ci sono materiali storici della televisione algerina che io ho visto addirittura dell'indipendenza che stanno, si stanno distruggendo insomma quindi... Non è una cosa di, insomma, è un tema molto importante. Abbiamo anche lanciato un, un, un concorso, Making a Story from Archives, per i giovani registi delle televisioni pubbliche del Mediterraneo, la prima edizione dedicata ai Balcani, ancora una volta è stata vinta dalla televisione della Voivodina e ha provato che, come il solo materiale d'archivo, può portare a un prodotto moderno e coinvolgente è assolutamente ipercontemporanea. Oggi ho chiesto di fare vedere due minuti di, della seconda edizione di questo progetto che è stata allargata ad altri paesi, è stata il vincitore del un documentario, questa è l'edizione 2020, quindi di quest'anno, di una regista slovena, si chiama Elena Pritz, eh, e si chiama Female Salt Pen Workers. Prima di lanciarlo vorrei dire che è una storia si svolge a Pirano, che è uno dei chilometri e mezzo di costa di cui dispone la Slovenia, eh, che era come è noto, una cittadina italiana in cui eh, c'era la chiamiamola così coltivazione delle saline che era svolta tutta da donne e questo è stato fatto anche per onorare un po' la memoria e per ricercare attraverso questo documento la memoria dei lavori delle donne del Mediterraneo. Ecco, se si possono vedere questi due minuti introduttivi. Upiscono in Mauritius vari tipi di etnologi e caratteristiche, pokeri se la Slovenia moglie rimanere, ma negli anni 9000 i resti dei forti soldati okolici Pirana stanno perdendo. Il miro in opoštene La il vento, il clima e il morsoca che 5000 anni hanno qui ricavato i soli, però, è cresciuta la la Pirana. Soline solina è stata so per močno vplivale na gospodarstvo in e in Giappone. La solina tega območja. Sol je bila namreč zaradi in uporabnosti, nekoč dragocena surovina in pomembno trgovsko la sua se je v Tržaškem zalivu in Istri razvilo veliko manjših in večjih solin. Do danes so se ohranile v Sečovljah in modo in modo che del piranskih solin. Solinarina je bi na območju pirana so pridelovali že od antike, od zgodnjega srednjega veka pa je bilo solinarstvo skupaj s pomorskim transportom in trgovanjem soljo najpomembnejša gospodarska panoga pirana. Pomemben del zgodbe piranskih solin in piranske soli so tudi solinarke, žene, mame, hčere, kisodela le e pomagale pri težkem delu v solinah njihova vloga je vse prevečkrat prezrta a pričevanja solinar so še vedno živa pridne seveda da so bile pridne in korajože noge faseva niente faticoso se faceva tutto volentieri era quasi obbligato io aiutare a casa no? credo effettivamente che il tema della memoria della sua conoscenza il mondo si sta passando dallo scritto alla visione sostanzialmente è un tema fondamentale secondo me per me per eh, eh, consentire eh, la trasmissione dei saperi la trasmissione dei saperi è una cosa che io ho avuto ma che in un mondo soprattutto la comunicazione via dell'istante dell'istante ormai è sempre più a rischio quindi dal mio punto di vista di chi si occupa di cooperazione nei media per eh, creare Ovviamente di eh, comprensione reciproca e pace, se posso dire, la possibilità di mantenere eh, come dire, le testimonianze audiovisive del passato uno strumento fondamentale per creare conoscenza ma soprattutto consapevolezza della storia nostra e quelle di altri popoli e di altre culture, e credo che possa fra l'altro essere uno strumento di superamento di stereotipi e pregiudizi e purtroppo anche di pulsioni identitarie nazionalistiche risorgenti basate proprio sulla non conoscenza grazie mille eh, siamo già al secondo intervento nel quale sento la parola consapevolezza e quando si vedono queste immagini diciamo, la, la documentazione del lavoro umano qui dentro c'è cioè in un modo che nelle fonti scritte è complesso diciamo trovare in, in questa intensità no e a proposito di questo io Credo che siamo collegati con Walter Golcorn, giornalista culturale dell'Espresso. Volevo chiedere, abbiamo parlato di accesso e abbiamo parlato diciamo, di ricchezza degli archivi e a me e ad Annalisa ci è partito istintivamente un sorriso quando Claudio Capone ha parlato della modernità, diciamo, di quanto scavare, quanto questo passato contribuisce a far diventare eccitante, frizzante, un prodotto del presente che probabilmente non avrebbe quello spessore in più se non appunto e quindi dal punto, che questa è una delle declinazioni credo della parola cultura tutto sommato, no? cioè riuscire a mettere insieme stimoli differenti eccetera e volevo quindi chiedere a lei una riflessione su questo e cioè sul giornalismo culturale e il suo rapporto con gli archivi ma gli archivi, gli archivi sono, sono ovviamente, ovviamente molto, molto importanti, importanti. E e credo che credo siano che si hanno, eh, eh, eh, su, io non so, io quanto, non so sia quanto sia capace di capace fare, di fare una, riflessione una riflessione sul giornalismo su e, e gli archivi, gli archivi. E, e non ho, non molta, ho molta esperienza su questo. su questo. Ovviamente, Ovviamente gli, archivi gli archivi sono, sono importanti, importanti e perché, e perché aiutano, aiutano a, ricostruire a ricostruire il passato. Il passato. Credo che Credo siano, che siano, più, siano importanti più importanti per gli storici, per gli storici che non... Che non eh, beh, Per i giornalisti, per i giornalisti, sono, giornalisti importanti sono importanti se voglio sapere, se voglio, sapere, se voglio informarmi, informarmi, se voglio se verificare un fatto, un fatto, se voglio eh, ricostruire, ricostruire, rivedere, rivedere una, una, scena una scena di un film, film che, sto che sto citando. Eh, possono e essere possono importanti, importanti se, se voglio trovare una testimonianza, una testimonianza, soprattutto, soprattutto se, sono se sono online, online questi, archivi questi archivi sono sempre, sono di, sempre più. di più e, posso, e, posso, e ho, una ho una testimonianza, che ne so io, di, una, di, una, di un ex prigioniero di Auschwitz, di Auschwitz e se, se la trovo, la trovo eh, non eh, devo non cercare nei libri, libri, non mi ricordo, non mi ricordo mai, mai eccetera, eccetera, eccetera. Da questo da punto, questo di, punto, vista punto vista di vista sono, sono mh, estremamente, estremamente importanti. importanti. E eh, io, io penso, penso però, eh, dal punto dal di punto vista, di mh, vista mh, più letterario da scrittori, e Credo che gli archivi che gli sono archivi fondamentali, fondamentali per andare, per andare oltre, oltre. E e cioè, cioè io posso, io posso vedere, vedere un, film, un film o uno spezzone, uno spezzone di, una di una canzone, di una, una registrazione, registrazione di una canzone, di una canzone degli canzone anni 30, un'attrice un che, che balla, che balla. E, da lì, e da lì posso partire, partire nella, ricostruzione, nella ricostruzione ovviamente è di, è di immaginazione, immaginazione, non di fantasia, non di fantasia ma, ma di immaginazione della vita di questa, questa, di questa, questa persona, persona che sta ballando. Che sta ballando. E, e questo, questo è, è e ovviamente da questo, da questo punto questo di vista, vista è fondamentale, fondamentale anche per, per, per, per non, commettere non commettere gli errori, gli errori per, per raccontarla, raccontarla esattamente. esattamente. C'è però, però un'altra un questione, questione che mi preme, che mi preme molto, molto, perché io perché ho sentito, ho, sentito questo, ho, ascoltato ho ascoltato questa discussione e ho ascoltato, e ho ascoltato, anche, e ho ascoltato anche, anche, soprattutto la questione la delle, delle reti, reti delle, mappe, delle mappe, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. E che era, molto, che era interessante. molto interessante, era tutto, era molto, tutto interessante. molto interessante, anche, anche molto interessante, interessante la questione questi della giornata della, della, della Shoah. No? No? Parlo di questo, parlo questo perché, perché eh, un po' mi, mi intendo, intendo, lo dico così dico senza, senza modestia, modestia, un po' mi un intendo, intendo di queste, di cose, di queste ne cose, ne ho scritto, ne ho scritto parecchio, parecchio e, e, continuo e continuo a scrivere. A scrivere. e Con tutto quello che noi dobbiamo Tut, tutti, i tutti i ringraziamenti possibili, possibili e, immaginabili e immaginabili a chi raccoglie, a chi raccoglie le, testimonianze, le testimonianze, a chi a le custodisce e noi dobbiamo, dobbiamo eh, in, qualche in qualche modo, modo anche cominciare, cominciare a immaginarci, immaginarci che la memoria, che la memoria viva nell'immaginazione. Il, il, soprattutto, soprattutto dal momento che tra poco non ci saranno più i, più i testimoni, testimoni di questo, di questo evento, questo come evento. non ci, come sono, non di ci sono di tanti al, altri, altri eventi. eventi. Parlo della Parlo Shoah, della Shoah, perché, Shoah ripeto, perché, ripeto, è fondamentale, è fondamentale per, per, per, per, per l'identità dell'Occidente dell e la memoria, dell e la memoria diciamo, canonica della crisi radicale dell'Occidente, della catastrofe dell'Occidente. Su cui, su cui lavoro. Allora, allora da, un da un lato noi lì abbiamo, abbiamo un lavoro, lavoro in diretta di, di un gruppo degli storici, degli storici sto parlando ora della, della, della Shoah, nel ghetto di ghetto Varsavia, di Varsavia la, cerchia la cerchia dello storico, dello storico Emanuel Ringelblum, Ringelblum, su cui è stato anche fatto un film abbastanza bello, bello tra la nostra, tra la la nostra storia. La nostra storia. Era un gruppo, Era un di, gruppo storici, di storici, sociologi, sociologi eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, nel ghetto di Varsavia, ghetto di Varsavia che, scrivevano, scrivevano, in che scrivevano, scrivevano in diretta. In diretta tutto, tutto, raccontavano, raccontavano tutto quello, tutto che, quello succedeva. che succedeva e poi hanno, e poi nascosto, hanno quegli, nascosto questi archivi in scattole di latta e sono stati e sono ritrovati, ritrovati dopo, la dopo, la la sono dopo la guerra. Sono la fonte, sono la fonte principale, principale della, documentazione della documentazione che noi abbiamo sul, noi sul Ghetto abbiamo di Varsavia. Varsavia per questo, per questo noi, noi Ghetto del Ghetto di Varsavia sappiamo, di sappiamo quasi tutto, tranne quello che non sappiamo e non potremo mai sapere perché non è immaginabile Dall'altro da lato, lato, e quindi, e è, quindi importantissimo è importantissimo questa cosa, certo. dall'altro da lato, lato c'è la, la, diciamo, il diciamo teorema, teorema David Grossman, Grossman lo scrittore lo israeliano, israeliano, del suo libro, suo libro Vedi alla voce, voce amore, amore, scritto, scritto negli scritto anni, 80, anni 80, seconda, seconda, seconda, metà, seconda metà, metà degli anni, degli anni 80, 80, lui poco più che trentenne, e che lì c'è una cosa geniale, c'è l'invenzione della stanza bianca. La stanza, la stanza bianca, bianca è, quella è, quella, è, la è la nostra immaginazione, immaginazione delle, cose. delle cose, perché, perché alla fine, alla fine la, memoria la memoria vivrà nelle opere d'arte, vivrà nei vivrà romanzi, romanzi vivrà, vivrà anche nei, anche film, nei film, film, ma vivrà ma elaborata. Vivrà gli archivi li consulteranno, consulteranno, consulteranno certo i giornalisti, giornalisti di, nuovo, di, nuovo, di nuovo se dovrò, se dovrò fare un, far un altro pezzo su Auschwitz o un altro pezzo che ne so io, su una cosa accaduta nel Gran Ducato di Toscana andrò a vedere gli archivi. Ma la, ma la memoria come, come una, una cosa che cosa unisce, che unisce la, comunità, la comunità, che dà un, che dà senso, un senso alla senso comunità, un senso anche, un senso politico, anche politico, non identitario, non bieco, identitario bieco, bieco come, come lo, raccontano lo raccontano i sovranisti, i sovranisti o, sovranisti o, gente, o così, gente così, ma un senso di comunità, di comunità a, a, delle persone, a delle persone, questa memoria, questa memoria ovviamente, ovviamente ha a che fare, a che fare con l'immaginazione che ovviamente, ovviamente deve, nutrirsi deve nutrirsi anche dagli anche degli da, archivi. Da questo punto di vista punto gli archivi, gli sono, archivi preziosissimi. sono preziosissimi, sono preziosissimi. Le testimonianze, le torno, torno all'inizio, all sono molto preziose. Senza, quelle, Senza testimonianze quelle testimonianze non, non potremmo mai immaginarci, immaginarci le, cose. le cose, ma se ma ci, se fermiamo, ci a fermiamo a quelle, a quelle testimonianze, testimonianze viene meno, la, viene nostra meno la nostra immaginazione, viene a meno, viene il, a meno racconto, il racconto e il racconto e quello è che quello che noi siamo, noi siamo quello che ci raccontiamo, che ci raccontiamo no? No? noi, siamo, noi questo, siamo questo, non siamo non altro, non siamo le cose, anche perché negli archivi c'è già una scelta, me l'avete insegnato oggi, io non sapevo niente di come si fa negli archivi, ma lì c'è già una scelta, questo sì, quell'altro no. Non so voi, io sono molto emozionato nel sentire questo rapporto, anche perché è una delle cose sulle quali insomma, abbiamo anche già provato a riflettere. Allora, Approfitto del fatto che stiamo ancora dentro al tempo e deve ancora parlare Aldo, per, uno, per chiedervi a tutti quanti voi un impegno diciamo, a, proseguire questa, diciamo, a contribuire ancora una volta su queste tematiche nell'ottica di quello che dicevo prima, cioè di una trasmissione di queste riflessioni alle generazioni Next. Va bene? Nel contesto di cose che faremo alla Fondazione di Vagno, perché solo così questi discorsi molto stimolanti diciamo, diventano discorsi di senso, va bene, di impegno anche civico. Um, che... Golcon ha sollevato un problema enorme: diciamo, anche del rapporto fra documenti e verità, si trova la verità negli archivi? No gli archivi, i documenti, cioè filamenti diciamo, che c'erano dal passato, più, più o meno robusti, no? più o meno consistenti, che alla fine per noi sono tessere di un puzzle che dobbiamo però riconnettere noi, anche secondo diciamo, inclinazioni personali, no? eh, certo eh, culturalmente no? basate e quant'altro. Per fare in modo che queste tessere si riconnettano servono delle politiche pubbliche, io penso e la responsabilità delle, diciamo, delle, delle, delle agenzie, dei soggetti che eh, appunto, governano questo processo è fondamentale. La fondazione di Bagno ha un rapporto consolidato con la regione Puglia, lo avrà, eh, Aldo Padruno, che è il direttore generale della struttura e cultura della regione, è amico e compagno diciamo, della fondazione e a lui chiedo una riflessione che non so se è finale per quello che è il tempo a nostra disposizione, ma comunque la sua riflessione, grazie. No, anch'io non, non faccio outing, non potrei trarre conclusioni finali perché non ho alcuna esperienza di archivi, eh, forse un po' di memoria, diciamo, però peggio ancora, non sono solo amico della Fondazione di Bagno, sono anche consigliere d'amministrazione di questa fondazione, quindi questo lo conosco, il lavoro che sta facendo, che fa la fondazione lo conosco bene, anche quello di Luca Musci, diciamo. <ride> No, Mi permetterete però prima, eh, perché sono le sue prime uscite pubbliche in, in Puglia, in realtà abbiamo già fatte diverse insieme, alcune virtuali, e altre fisiche, ma io voglio ringraziare davvero Annalisa Rossi e voglio dire, eh, il presidente Mastroleo lo sa, che siamo fortunati ad avere al vertice della sovrintendenza archivistica della Puglia Annalisa Rossi. Eh, eh, sì, Il presidente poi la s'allunga, quindi come dire le persone le inquadra velocemente. Il suo primo approccio, i suoi primi approcci, quando appunto è stata incaricata di questo ruolo importante, così importante, sono stati l'esatto contrario, cara Cristiana, di quello che è nell'immaginario collettivo: il ruolo di una sovrintendenza e di una sovrintendenza archivistica, la bestia nera diciamo del vincolo, dell'oppressione, della impossibilità. E invece, Annalisa eh, ha come suoi primi atti contattato tutti. Preso contatti con tutti, istituzioni e non, fermo restando che la Fondazione Ivagno è anche un'istituzione ormai, quindi per costruire un sistema di relazioni interistituzionali sulla base delle quali lavorare in termini di valorizzazione anche rispetto agli archivi, che come sapete è il compito di un ente come la Regione rispetto a un ente di tutela quale il Ministero, però diciamo ci sono forme, tante forme di tutela. Ci sono forme di conservazione passiva, ci sono forme di conservazione attiva, che sono quelle che noi amiamo. E mi veniva in mente, mentre si parlava, una espressione credo di Mahler, il quale diceva, in realtà lo riferiva alla tradizione, ma mi sembra applicabile anche alla memoria, che non è adorare le ceneri, ma tenere vivo il fuoco. No? Quindi io penso che la nostra funzione istituzionale, pubblica, sia proprio quella di tenere vivo il fuoco. Il fuoco della memoria. Eh, ora anche da questo punto di vista, eh, mi ripeto perché l'ho già detto ieri, ma non posso non dirlo perché sta dentro la strategia di politica culturale regionale, noi l'abbiamo ispirata a quella strategia a un binomio radici e ali, che potete declinare in termini di passato e futuro, di memoria e di progetto, di tradizione e innovazione, scegliete un po' voi, però questo binomio è inscindibile, cioè se noi non siamo, non ci riappropriamo della nostra memoria, e gli archivi sono l'unica fonte attraverso la quale, a parte diciamo le fonti orali, ma sono l'unica fonte attraverso la quale è possibile riappropriarsi di una memoria, per provare a interpretare il presente e andare, come appunto il titolo di questo, questo lector, oltre il mondo che verrà, non abbiamo altri strumenti. E vorrei fare degli esempi, probabilmente anche banali, però molto significativi alla luce di quelle cose importanti che dicevate. Partiamo dalla Fondazione di Vagno. La Fondazione di Vagno è uno dei soggetti di quelle che ieri il Presidente Mastroleo ha definito le sette sorelle. Cioè fondazioni pubbliche, partecipate dalla regione e dai comuni. Ora di queste fondazioni ciascuna ha una sua identità, ha una sua storia. La fondazione di Bagno è una fondazione di cultura politica che ovviamente per sua natura ha posto il tema della memoria, della ricerca e dell'archivistica come una condizione fondamentale sia in termini di raccolta, di studio, di formazione delle nuove generazioni tanti ricercatori, tanti studiosi anche molto giovani che su questi archivi lavorano ma la fondazione di Vagno è integrata in una rete, quella che noi abbiamo chiamato il sistema integrato delle arti e della cultura pugliese che è quella appunto delle sette sorelle dentro la quale c'è la fondazione Teatro Petruzzelli la musica lirica e sinfonica c'è la fondazione Grassi, Paolo Grassi Festi la Valle d'Itria che è la fondazione alla musica colta c'è la fondazione Notte della Taranta, che tutti come dire, ricordano per il concertone, ma in realtà il tarantismo c'è dietro ben altro. E vado avanti, la fondazione Pascali-Apolignano, che è la fondazione per l'arte contemporanea, e così via dicendo. Qual è la relazione tra queste fondazioni? E qual è diciamo, il valore aggiunto che l'elemento scientifico connesso all'archivio può avere? Riprendo il tema della Taranta che è il più eclatante di tutti. La Taranta se ridotta al concertone da 200.000 persone di fine agosto è un conto, ma non avrebbe senso che quella fosse una fondazione pubblica partecipata dalla regione o dal diciamo, sistema dei comuni la Grecia Salentina se dietro non vi fosse un sistema di ricerca scientifica sulle tradizioni e sulle culture popolari che implicano tante eh, implicazioni di tipo antropologico, di tipo sociologico, di tipo linguistico, perché sono legate a un contesto nel quale siamo in presenza di una minoranza linguistica, quella del greco salentino, che ha ulteriori rimandi. Allora capite come la gestione, la raccolta di un sistema di memoria e di archivio strutturato scientificamente curato quando noi siamo arrivati nel 2016 Presidente, la fondazione Notte la Taranta non disponeva neanche di un comitato scientifico che di queste cose ragionasse oggi il comitato scientifico c'è e io ho sempre detto che una delle funzioni di una fondazione come questa nella rete integrata in cui ciascuno apporta il proprio originale contributo è di mettere a disposizione le competenze che la fondazione ha esercitato nell'ambito del settore, della cultura politica in particolare legata al socialismo, a divagno eccetera eccetera, ai vari ambiti di competenza delle varie fondazioni partecipate. E questo ovviamente ha delle conseguenze ulteriori dal punto di vista della formazione, perché se la fondazione Taranta, ripeto, eh, adesso ho assunto la Taranta tanto per fare un esempio eclatante, ma potremmo replicarlo n volte, non è soltanto un problema pugliese evidentemente, se non disponeva di un comitato scientifico, figuriamoci di ricercatori che possano organizzare il sistema, il sistema di archivio, molto spesso anche audiovisivo, eh, le famose interviste di Ernesto De Martino alle Tarantate, sono un patrimonio straordinariamente, ma non c'è mica soltanto Ernesto De Martino, c'è un patrimonio disordinato da questo punto di vista che la fondazione di Vagno potrebbe, rimettere in ordine secondo criteri scientifici sotto la sovrintendenza della istituzione statale competente da questo punto di vista e fortunatamente con una sovrintendente come la professoressa Rossi eh, su questo non, non ci sarà neanche da discutere, ci si mette solo a lavorare, direttamente a lavorare questo significa che la regione Puglia investe non già nel realizzare il concertone che ci serve anche per altre ragioni ma investe il momento nel quale quel concertone è il portato finale e l'approdo di un percorso di ricerca che si svolge tutto l'anno, sempre, costantemente, che valorizza studiosi, coinvolge i nostri ragazzi, coinvolge le università, coinvolge le comunità. Tenuto conto che poi noi ricordiamo sempre il concertone di fine agosto, ma quel concertone è preceduto da un festival che percorre tutto il sistema della Grecia Salentina e che appunto è legato alla riscoperta della, anche di spartiti di musica popolare eh, locale estremamente importante secondo elemento per dare struttura a questo tipo di discorso la regione Puglia si è dotata di una digital library regionale e ha messo su una redazione che ha implicato evidentemente la formazione di giovanissimi ricercatori, di giovanissimi laureati si è dotata degli strumenti delle attrezzature necessarie e quindi nell'ambito della mediateca regionale, che diventerà a breve allocata in una caserma dismessa, riqualificata, la caserma Rossani, di cui ancora con la sovrintendente discuteremo nei prossimi giorni, diventerà la testa del polo bibliomuseale regionale, articolato nei suoi poli bibliomuseali provinciali, ad esito diciamo della, del superamento delle funzioni culturali in capo alle province, che a loro volta saranno i poli di un sistema comunale, territoriale, articolato nelle community library, le 129 community che la regione ha finanziato e che diventano il presidio all'interno del quale il tema della memoria degli archivi è fondamentale. La digital è quella redazione rispetto alla quale chi detiene archivi sul territorio di un certo pregio e non sono digitalizzati troverà un servizio pubblico gratuito perché ovviamente sulla base di una selezione che va condivisa con le istituzioni competenti, certamente non è la Regione il soggetto, ma può essere la Fondazione di Bagno per certe materie, per le modalità, non vi è dubbio che lo è la sovrintendenza, mettere a disposizione strumenti e risorse per digitalizzare questo patrimonio. Faccio un esempio anche da questo punto di vista, l'archivio La Terza nelle parti diciamo, più rilevanti è stato in parte digitalizzato e immesso in questo sistema, che a sua volta fa scopa con il sistema integrato dei beni culturali pugliesi, afferente al patrimonio materiale e immateriale sviluppato col Ministero dei beni culturali, che inizialmente nasceva ad uso eh, di, degli esperti, delle amministrazioni locali, pubbliche del Ministero e così via dicendo, da qualche mese ri, ridenominato, si chiama Carta Puglia e uno strumento, una piattaforma open data aperta all'accesso di tutti i cittadini un po' quello che diceva Cristiana prima rispetto ai cataloghi, ai cataloghi RAI ovviamente mutati e smontati non, non, non, non ci vogliamo montare la testa con tutte le differenze del caso ultimo aspetto e chiudo il tema del rapporto e della relazione tra le nuove generazioni la next generation e gli archivi e la memoria eh, qui faccio, dire, porto un dato statistico estremamente interessante una delle misure delle politiche giovanili lanciate da questa regione, che come sapete è una regione molto avanzata dal punto di vista delle politiche giovanili, è il progetto PIN, Pugliesi Innovativi. Ebbene, una percentuale molto significativa di progetti, sono progetti che giovani, nuove startup presentano, vengono finanziati con 40-50 mila euro e poi c'è un accompagnamento da parte del sistema regionale, delle, degli enti partecipati regionali a seconda delle materie nello sviluppo di quella start-up. Ebbene, una percentuale significativa ruota intorno al tema del recupero della memoria. C'è un progetto meraviglioso che si chiama MAD, Memorie Audiovisive della Daunia, in modo che io in maniera equanime copre il Salento e il Gargano e nessuno, la Daunia nessuno possa, come dire, accusarmi di privilegiare una parte di questo lunghissimo territorio, Ebbene lì un giovanissimo cineasta, un giovanissimo regista, ha avviato un sistema di raccolta, esattamente con le modalità di cui parlava il dottor Cappone, cioè l'utilizzo della tecnologia, della multimedialità, del digitale, per recuperare un patrimonio vastissimo, in cui centrale è però la raccolta anche della memoria orale, le fiabe per esempio da questo punto di vista le fiabe come cifra dell'identità di un territorio ma della identità europea di quel territorio perché la fiaba fa scopa col mito e rinvia la Grecia e quindi su questo si declinano i progetti di cooperazione territoriale europea, su questo abbiamo costruito un progetto di itinerari e cammini culturali cioè ecco come eh, la cenere, non la stiamo lì ad adorare, ma proviamo a spazzarla per cercare quel tizzone che arde e che senza quella memoria probabilmente si sarebbe spento grazie mille anche ad Aldo Patruno e siamo agli sgoccioli ma ci tenevo che concludessimo con un contributo di due o tre minuti mi pare che è quello che i ragazzi alcuni ragazzi che hanno seguito questi incontri formativi in archivio come diciamo di prima educazione all'archivio ci hanno raccontato e saluto tutti Prima la parola archivio associavo parole come polveroso oppure anche abbastanza inutile. Invece tramite l'esperienza che abbiamo vissuto ho capito che l'archivio è un posto dove informarsi e soprattutto un posto dove toccare con mano il nostro passato. E proprio per queste due ragioni credo che tornerò in archivio. La memoria, la memoria tiene vivo il ricordo e quando quest'ultimo è vivo vi è la possibilità di un cambiamento rivoluzionario, rivoluzionario in grado di, di cambiare noi stessi e la realtà sociale prima di questa esperienza diciamo che io personalmente non ero a conoscenza di cosa fosse un archivio nello specifico, cioè ovviamente sapevo il significato, una cosa dove un luogo dove sono conservate molte cose antiche, storiche, ma diciamo non avevo mai avuto la possibilità di visitarne uno o di scoprire nello specifico cosa c'è dentro e quindi questa esperienza mi ha aiutato a scoprire che dentro un archivio ci sono cose che aiutano a ricostruire una storia che può essere recente come può essere anche più antica del luogo locale o dei luoghi circostanti, anche, anche luoghi più lontani. Il lavoro dell'archivista, a mio parere, consiste nel ricomporre la storia, a fare in modo che il passato sia parte integrante del presente e del futuro. Perché, come ben sappiamo, solo la conoscenza del passato può far sì che non si commettano più gli stessi errori. Durante la nostra visita all'archivio, abbiamo potuto osservare innumerevoli fascicoli e moltissimi documenti che potremmo definire come in attesa. Il lavoro dell'archivista è quello di raggruppare questi documenti e questi fascicoli in uh, categorie uh, come per esempio epoche storiche o eventi risalenti a uh, 50 anni fa, 60 anni fa o anche molto di più, uh, affinché il pubblico possa consultare l'archivio e approfondire uh, certi argomenti. Le parole che associo dopo la mia esperienza all'archivio storico di quest'anno uh, sono esperienza, cultura uh, e soprattutto informazioni rispetto a quello che è accaduto in passato, che molto spesso uh, ci fornisce anche delle informazioni per uh, il futuro, quello che è stato in passato ci dovrebbe impartire delle lezioni um, per quelle che sono poi le esperienze del futuro. Ci è, è stato detto che l'archivio è un antidoto, è un antidoto, antidoto al, pregiudizio. al pregiudizio, mi auguro che, mi auguro sarà, che così. sarà così, poiché Perché intorno a me, a me vedo, vedo, vedo delle realtà delle che non realtà sono, piacevoli. sono piacevoli, per quanto riguarda, per quanto riguarda per noi le donne. donne, per quanto riguarda, per quanto riguarda chi, è chi è nato più, più, sfortunato, più, più sfortunato di noi, di noi. È è è per i migranti, abbiamo tanto da imparare. E soprattutto non siamo riconoscenti a tutte quelle persone che sono morte per noi, che hanno iniziato un percorso verso il miglioramento e che noi poco alla volta stiamo distruggendo.